Buon pomeriggio a tutti carissimi amici, siamo ancora qui una volta per chiamare il Brasile, per chiamare Marco eh, per questo Brasile sempre più in fermento in questa ventottesima giornata mondiale della gioventù, una giornata che come Marco ieri ci ricordava il Papa ormai ribattezzato, tra virgolette, eh, della gioventù, proprio perché lo sappiamo gli eventi sono tanti, perché quei due giorni eh, forti di incontro con il Santo Padre sono di fatto preparati da tutto un tempo che i giovani vivono eh, con i vescovi, con le catechesi, ma che sappiamo in Brasile è stato preparato anche da una settimana missionaria. Marco, benvenuto, eh, buongiorno, perché per voi, anche se sappiamo che la tua mattina è iniziata molto molto presto, eh, i collegamenti con l'Italia d'altra parte vi tengono svegli eh, a ore abbastanza all'alba, eh, diremmo per noi. Eh, buongiorno a te, eh, benvenuto tra noi. Buongiorno, grazie Mariangela. Oggi con noi eh, abbiamo eh, Suor Veronica Bernasconi e lei ci darà, sarà per noi la voce di giovani, giovani italiani eh, che si stanno preparando a vivere questa giornata mondiale. Buongiorno Veronica. Ciao Suor Mariangela e buongiorno a tutti è un grande buongiorno e un grande grazie lo diciamo a nome di tutti anche alla nostra Maria Rosaria per questo apporto importantissimo che eh, ci permette di andare tutti i giorni in diretta e con lei per l'interfacciarsi eh, sui social per tutti voi nostri amici a cui ricordiamo eh, instancabilmente Maria Rosaria eh, lo farebbe, di solito lo fa in chiusura oggi lo facciamo anche in apertura scrivete perché magari ascoltando vi possono venire anche degli interrogativi che potete porci subito e allora noi invitiamo Maria Rosaria a interromperci per darci eventuali segnalazioni. Va bene, ciao. Ok Maria Rosaria ci dà il suo benvenuto. Allora, eh, noi in questo momento parliamo ma sappiamo che il Santo Padre è in viaggio e dovrebbe essere a bordo di un elicottero che lo sta portando eh, proprio al santuario di Nostra Signora della Paresida dove alle ore 10.30 ora brasiliana praticamente quando vi lasceremo liberi eh, dal nostro collegamento proprio per andare a seguire. Marco, però, in Intanto, che notizie ci sono del Brasile? Allora, le notizie, se, se parliamo di, di stampa, le notizie principali sono due oggi. Un po' si parla sui giornali, vi farò vedere, del, del fatto che ieri c'è stato un blocco della, della metro e quindi ovviamente qua ci si chiede, dopo il blocco del Papa nel, nella strada, il blocco dei pellegrini ieri, che cosa, sarà la prossima, eh, che cosa succederà dopo? e quindi questa è una tematica di Globo, il gior giornale che fa capo al gruppo editoriale omonimo con televisioni, radio eccetera, apre proprio con questo titolo che non so se riesco a farvi vedere Rio falta, Rio eh, eh, fallisce nel test dei, dei trasporti e quindi c'è la preoccupazione per questo. Questo è l'argomento principale eh, di Globo, quindi salterei alla, invece eh, l'altro giornale, Ugia, per poi vedere invece l'inserto sulla GMG. Ugia ha sempre, mi sto notando in questi giorni, un taglio leggermente differente eh, da Globo, e eh, dice giovani cattolici aprono la giornata con fede e allegria e qua c'è la foto dei, dei tanti giovani che ieri hanno colorato davvero la, la spiaggia di Copacabana, la città si è riempita di bandiere di mh, più di 100 paesi, davanti a un milione di fedeli, poi qua ovviamente c'è il solito divertimento, anche in Brasile non, non, è, non è diversa la cosa, un milione di fedeli per l'organizzazione e 400 per la Polizia Municipale. E Donorani Tempesta, il monsignore, l'arcivescovo di Rio de Janeiro, ricorda le vittime di Candelaria e Vigario Gerau. E questo, questa, questo gesto del, dell'arcivescovo è stato molto apprezzato sia dai partecipanti brasiliani, sono incidenti avvenuti nel 1993 e, e anche dalla, dalla stampa. E, e poi neanche qua il tema della, del del, della metro, del blocco della metro, poi dentro se voi possiamo vedere più avanti abbiamo anche qualche altra notizia, anche qualche cosa simpatica, anche qualche cosettina simpatica. Marcos prima di andare a ah, poi le cosettine simpatiche perché anche ieri dobbiamo essere sinceri ci hai divertito moltissimo con questi aneddoti anche eh, i nostri amici eh, ci hanno poi raggiunto in chiusura di collegamento eh, per dirci quanto sia stato bello attraverso questi aneddoti attraverso queste condivisioni di vita poi ci piace chiamarle di più eh, tu ci abbia proprio portato in questo clima straordinario. Eh, noi ieri sera, questa notte per noi in Italia abbiamo chi in diretta attraverso gli strumenti di informazione, televisione, chi attraverso le tantissime condivisioni di fotografie eh, che in qualche modo vengono condivise sui tantissimi social network, eh, immagini affascinanti, eh, coloratissime, dicevi, perché ci sembra ci siano stati anche dei giochi proprio eh, colorati eh, di scenografia, eh, celebrazione eh, della, di apertura della giornata mondiale nella grande e famosissima spiaggia di Copagabana eh, che come tu hai detto ha accolto eh, un milione di giovani no? eh, ma portaci eh, all'interno di quell'esperienza di quell'emozione alcuni giovani qui in Italia eh, questa mattina mi scrivevano dicendo è stato bello è stato emozionante ehm, vedendo eravamo pentiti di non poter essere lì, S seriamente dispiaciuti di non poter condividere con loro proprio direttamente questa gioia. Ecco, rendici partecipi fisicamente di questa gioia, l'altro giorno ci hai parlato di uno tsunami che, di folla che travolgeva per ogni movimento del Papa al suo arrivo, ma ieri questo grande movimento di giovani che hanno iniziato ufficialmente questo loro grande evento lì. Qua eh, poi troverò un, un titolo, ecco no, l'ho trovato subito, Via Crucis per andare a, a Messa, titola il, il, il giornale, eh, l'inserto di Globo, eh, Via Crucis in tutti i sensi perché è stata una vera e propria processione che, che è partita da dove i pullman si fermavano sino a arrivare al palco io credo di aver impiegato circa tre quarti d'ora per arrivare di, di cammino e ovviamente durante il cammino sono arrivato un'oretta e mezza prima del, dell'inizio del, del tutto, c'erano già per i maxi schermi accesi e si incontravano ovviamente già le migliaia di pellegrini tra cui gruppetti di italiani che mi sembrano proprio sempre super organizzati sanno tutto, <ride> quando ho qualche dubbio chiedo agli italiani non ai volontari perché ne sanno qualcosa in più e eh, eh, eh, niente, ovviamente mh, eh, ci sono tante cose caratteristiche in questi gruppi che si possono incontrare per esempio gli abbracci che è una cosa che quando ho visto um, a Sidney non parlando bene l'inglese, lo ammetto mi sono spaventato perché mi volevano abbracciare per forza, e ho detto che sta succedendo invece adesso l'ho imparato, ci sono le scritte in varie lingue, eh, c'è stato anche un gruppetto, adesso ho visto va di moda qua um, a, a Rio un, si mettono un vestito in 4 5 persone e c'è scritto abbraccio libero quindi il pellegrino va in mezzo sì. e, viene <ride> e viene abbracciato da, da questo gruppo, Poi cose di tutti i tipi, un gruppo di ragazzi messicani, forse l'abbiamo anche pubblicato come fotografie, un gruppo di giovani vestiti con eh, il sombrero, con eh, i baffi da messicani, avevano anche strumenti, quindi le televisioni impazzivano, ma era anche un momento di, per fraternizzare, se tu, ecco, questo magari nel, nelle ultime GMG c'è, cioè, se tu tiri fuori dalla tasca il cellulare o la macchina fotografica, automaticamente fai amicizia, perché si, tutto il gruppo si gira verso di te, scatti la foto e poi dopo ci si conosce. E allora già questa, anche questa è una, una novità rispetto a dieci anni fa sicuramente non era così. E, e poi siamo arrivati nella spiaggia di Copacabana che devo dire era veramente organizzata bene, eh, quindi non siamo, stati, non, abbiamo, non siamo stati sottoposti a tsunami, eh, <ride> l'organizzazione anche per i giornalisti molto precisa, avevamo, abbiamo avuto una postazione fortunata, almeno ieri è stato così, quindi eravamo in un piano rialzato e potevamo vedere l'oceano di, di, di persone e di bandiere sempre, sempre sollevate. Devo dire, anch'io ho notato um, eh, una, una cosa che, rip che riporta uno dei due giornali: la bandiera degli Stati Uniti vicina alla bandiera dell'Iraq. Sventolavano proprio con, con orgoglio, e quindi questo è un, un qualcosa che ovviamente ti, ti colpisce. No? E poi bandiere di tutti i paesi. Un, un ho, visto, ho conosciuto, anche se non so in che lingua ci siamo parlati, un sacerdote del, eh, del, della Cina. E quindi era un gruppo proprio piccolo, piccolo. Eh, mm -hmm. pare che comunque alla GMG sia il contrario di quello che è successo con la Torre di Babele, tutti ci si capisce anche se tutti parliamo lingue diverse e L'esperienza poi crediamo dello spirito perché chiunque abbia partecipato fisicamente a una giornata mondiale veramente non può che darti assolutamente ragione Marco, è l'esperienza dello spirito. Poi ritornando oggettivamente anche agli italiani eh, va, come dire, va detto, va dato onore al merito perché comunque il Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile ormai da anni segue da vicino con molta attenzione e con molta cura eh, i, tutti i nostri giovani pellegrini presenti nelle giornate mondiali, eh, grande merito a chi in questi anni ha in qualche modo veramente con tanta attenzione, e con tempismo, con precisione cercato di organizzare al meglio il tutto, pur sapendo che comunque Casa Italia resta il punto di riferimento per tutti i giovani, quindi lo diciamo eventualmente anche ad alcuni genitori che sono in ascolto e che potrebbero essere preoccupati, i nostri giovani pellegrini hanno sempre come riferimento Casa Italia e lì possono trovare appunto casa. Dall'altra parte però realmente sappiamo che eh, già anche con le pagine ufficiali ma con la loro presenza eh, sul posto ehm, il Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile è presente e supporta sia i nostri pellegrini sia in qualche modo anche proprio l'organizzazione dei comitati centrali e questo come Italia sotto il cupolone eh, siamo contenti come apporto che si possa sempre dare. Um io però eh, ritornerei un attimo in Italia eh, perché di fatto noi e in qualche modo lo vedete anche alle mie spalle ehm, ci sono diverse diocesi e ci sono diverse regioni che si stanno eh, preparando a vivere la giornata mondiale della gioventù proprio gemellandosi con eventi locali eh, noi stesse oggi eh, siamo state insieme ad un gruppo eh, della provincia di Caserta, in modo particolare il gruppo della Diocesi di Aversa, un gruppo di circa 90 giovani che si sta preparando a venire a Salerno dove si celebrerà a livello regionale eh, appunto la, eh, il gemellaggio con Rio eh, nei giorni dal 26 al 28 e però questi ragazzi oggi con un tema specifico e con una sorta di laboratori di evangelizzazione hanno in qualche modo si sono sperimentati. Allora mh, noi vorremmo che Suor Veronica ci potesse portare eh, nella, nel cuore, nell'animo, eh, nello spirito con cui questi giovani stanno vivendo questa preparazione e quindi si stanno mettendo in sintonia per celebrare con uno stesso spirito i riti che poi si celebreranno con il Papa anche a Rio. Eh, sì, sor Mariangela, ti posso raccontare un po' l'esperienza che abbiamo fatto questa mattina. Eh, è stato molto interessante incontrare questi giovani, eh, alcuni giovanissimi partivano dai 14, eh, dai 14 anni in su, eh, ma ho trovato tanta voglia di fare. Si sono molto impegnati nei laboratori eh, e tutti hanno manifestato l'intenzione di essere parte attiva alla GMG. Una delle cose che più mi ha incuriosito è stata proprio… Proprio questa, oltre ad aver ascoltato la catechesi e, e partecipato ai vari momenti di preghiera e di incontro, eh, si sono tutti rimboccati le maniche eh, quando hanno appunto capito che. Mh, Stava a loro preparare qualche cosa per aiutare altri giovani come loro eh, a partecipare in modo attivo alla GMG. Questo è stato un po' il senso dei laboratori che eh, abbiamo loro proposto e delle attività che sono andati, sono andati a fare. Eh, in particolare eh, ci sono appunto alcune esperienze che, eh, che possiamo ricordare. Eh, sono stati molto interessati eh, al laboratorio dei Rotolini. Allora, tutti, vi chiederete che cosa sono i rotolini? Eh, I ragazzi si sono messi a preparare proprio fisicamente eh, dei piccoli pezzettini di carta con delle frasi di Vangelo che poi saranno loro stessi a distribuire durante i momenti del fine settimana della veglia qui a Salerno ad altri giovani. Eh, per loro è stata penso un'esperienza molto interessante, hanno eh, sperimentato il lavoro manuale, anche noioso a volte perché ehm, è un lavoro eh, pratico, eh, ripetitivo, perché bisogna avvolgere questi rotolini, infilarli nella pasta ehm, ed è un lavoro a non finire perché ce ne vogliono sempre tantissimi, ma hanno sperimentato come… Eh, l'evangelizzazione va preparata, come sia necessario eh, mettersi in gioco e eh, fare in modo che ciascuno dia il suo contributo e la catena dell'evangelizzazione parte da piccoli gesti eh, che poi possono arrivare a qualcosa di importante e hanno yeah. sperimentato anche la condivisione perché nel mentre in cui preparavano questi rotolini si sono messi a chiacchierare, allora hanno condiviso esperienze, pezzi di vita, momenti di fede esperienze forti. Questo penso che sia stato mh, una delle cose semplici, ma eh, che forse gli ha più coinvolti durante la mattinata questi ragazzi si sono ritrovati proprio su un tema, eh, vado, ve, vedo, eh, vado, vivo e hanno provato a sperimentare attraverso video interviste che hanno preparato, piccoli post-it con immagini che poi gireranno nei prossimi giorni in rete, eh, Vox Populi, eh, si sono in qualche modo eh, interfacciati proprio con il mondo della comunicazione e come ci diceva Suor Veronica, sperimentando propriamente eh, la ¡Gracias! Ah del preparare l'annuncio quindi una nuova evangelizzazione molto lontana da quello che è l'improvvisazione e che invece eh, cerca di sperimentare, di entrare proprio in quel mondo eh, che è il mondo della parola ascoltata, della parola eh, meditata, ricordata e poi quindi riespressa eh, grazie suor Veronica e ancora un'immersione um, un eh, nel Brasile nel Brasile è in quella messa eh, dal, che ieri, è, ieri sera eh, almeno per noi in Italia è stata celebrata eh, messa di accoglienza, messa di apertura della giornata mondiale Marco, eh, da alcune risonanze sui social eh, le parole del celebrante sono state parole forti, parole eh, toccanti, I giovani, i giovani come le hanno percepite o voi come avete percepito che loro si stiano sentendo raggiunti e messi in questione Intanto do un'informazione importante perché ho, ho scoperto che tanti pellegrini non, non sanno questa cosa, non hanno questa informazione, che invece è molto importante. Ovviamente il celebrante parlava in portoghese, però è possibile ascoltare in italiano, basta avere un telefonino con delle cuffiette, una radiolina, e, e questa cosa viene già da diverse GMG, collegandosi col proprio telefonino, puoi ascoltare la, la traduzione di tutta la, la celebrazione nella tua lingua, italiano, inglese, francese, adesso non so quante lingue... Sono, ma davvero io li ho mh, passate tutte. Da, dal cinese, forse c'era anche, c'erano tante lingue. Quindi, questo è importante per la comprensione perché è chiaro: i, i brasiliani sono circa 200.000 e quindi eh, gli applausi, le cose, a mio modo di vedere, arrivavano quasi tutti da quella parte, da chi capiva da chi capiva, quindi al di là dell'apprezzamento del, per il gesto che ha fatto all'inizio di offrire questa celebrazione per, per le vittime di quegli incidenti, per la ragazza francese, anche lei morta proprio mh, arrivando alla GMG durante il viaggio, oltre a questo c'è stato molto apprezzamento per il, il richiamo che ha fatto varie volte eh, per, eh, ai giovani per… Mh, creare per formare un mondo nuovo, dice il, il, il mondo ha bisogno di voi giovani e dice dovete vivere con entusiasmo e, e, co e anche con coerenza, guidare da, lasciandovi guidare scusate, dallo Spirito Santo, è molto importante in questo periodo storico che è il Brasile, ma credo che tutto il mondo eh, sta vivendo. Una, tre parole ancora, eh, discernimento, utopia e sogno ha detto sono necessari per la missione, ovviamente l'omedia di Monsignor Orani era eh, incentrata poi sul tema eh, della, della giornata no? e quindi sulla, sulla missione e poi riferendosi ai pellegrini ha detto eh, le nostre case sono le vostre case, eh, viviamo questo momento come una rivoluzione d'amore e eh, eh, eh, ancora eh, ha, ha concluso con, dice, durante questa GMG dobbiamo imparare eh, a dire parla Signore che il tuo servo ti ascolta e eh, eh, eh, a questo invito del Signore noi dobbiamo imparare a rispondere eccomi, manda, manda a me. Bello, bello e speriamo che i nostri giovani possano lasciarsi coinvolgere. Io devo dire che anche ascoltando i ragazzi eh, questa mattina, eh, nonostante la distanza, però attraverso tutto il lavoro dell'informazione, del mondo della comunicazione, di questa rete globale di trasmissioni continue, di notizie, foto, video, link, al di là poi dell'aspetto nostalgico i ragazzi si sentivano realmente interpellati anche in prima persona. Eh, su, tutto, eh, su tutti questi input che stanno continuando ad arrivare eh, veramente come un unico grande soffio dello spirito. No? E io a questo proposito eh, inviterei anche chi ci ascolta a non perdere occasioni importanti perché lo ricordiamo, la GMG è un evento di grazia non solo per chi come Marco. E a Rio, come i milioni di giovani che in questo momento sono a Rio e celebreranno direttamente lì tutti i riti della celebrazione della giornata mondiale ma il Papa, lo ricordiamo ha concesso indulgenza eh, plenaria anche a tutti coloro che si uniranno anche a distanza alla celebrazione di questi riti, secondo appunto quanto poi la Chiesa stessa eh, richiede proprio per ottenere l'indulgenza. Allora vivere la GMG per noi diventa un evento realmente di grazia e di grazia santificante, cioè ci raggiunge, ci purifica e ricordiamo che l'indulgenza può essere anche ehm, donata, mh, può, che, può essere chiesto al Signore che applichi i benefici dell'indulgenza anche a chi probabilmente è più abbandonato, a chi probabilmente non beneficia di preghiere di altri. Quindi ricordiamo che eh, esiste, ehm, esistono le anime del purgatorio che continuano ad attivare attendere le nostre preghiere, non è sterile devozionismo, questo ma è la nostra fede e la consapevolezza di essere eh, stretti in una eh, solidarietà d'amore che è anche comunione dei santi. Quindi applichiamo l'indulgenza, uniamoci eh, ai riti che celebreremo e che celebreranno con il Papa tutti i presenti a Rio, ma viviamoli anche noi. Eh, noi come Pop-Up, eh, tutti a Rio con un click, eh, vi proponiamo ogni giorno, ormai lo sapete, la preghiera del giorno, proprio per entrare nell'atmosfera della giornata e Ricordiamo che eh, le tematiche sono sempre in stretta sintonia con quelle eh, di, di Rio. Eh, oggi eh, i nostri giovani, in queste ore o tra un po', vivranno le catechesi proprio sul tema, che è anche il nostro tema, eh, sete di speranza, sete di Dio. Quindi un invito per tutti noi a ad entrare in questo clima, a lasciarci coinvolgere eh, da questo evento grande, straordinario di grazia. Eh, siamo quasi in conclusione, eh, io anche oggi lascerei poi eh, l'ultimo saluto a Marco, però prima darei la parola a Maria Rosaria per darci eh, parole, se ci sono, dalla rete e poi un saluto che Veronica, proprio ri riecheggiando l'incontro con i ragazzi di questa mattina, può rivolgere a tutti e poi eh, Marco, proprio perché eh, possa darci il suo saluto brasiliano. Maria Rosaria. Sì, una piccola panoramica di quello che è successo tra ieri e oggi. Dal web abbiamo ricevuto un po' di apprezzamenti positivi per la diretta di ieri, e soprattutto Rossella ci ha scritto che si è divertita molto, è stata molto simpatica. Poi ci hanno mandato anche delle email, in particolare volevo ricordare quella di, di Laura che eh, sarebbe dovuta partire per Rio, però eh, all'ultimo momento ha avuto dei problemi, quindi ci ha dovuto rinunciare e ci scrive che grazie a noi si è sentita comunque un po' lì, si sta sentendo eh, un po' lì, quindi voleva salutare i suoi amici che eh, invece erano partiti. E poi una cosa un po' così più divertente, forse mh, hanno trovato molto, molto simpatica una foto che ritrae uno scorcio d'Italia in Brasile, c'era un ragazzo in cui, che indossava una, una t-shirt eh, con una scritta, che, con un riferimento alla cucina sarda, quindi c'era Sandro che voleva chiedere a Marco dove aveva trovato questa, questo ragazzo, se era un sardo o un brasiliano eh, particolarmente appassionato della de, de, de Sardegna, della cucina brasiliana. E poi al volo, prima della risposta di Marco, volevo giusto salutare qualcuno che, che ci segue e che ci scrive, che sono Giuseppe, eh, Pedro, eh, poi c'è Andrea, Adele e Michele. Grazie Maria Rosaria, grazie Marco. a te per l'apporto. Veronica, un saluto al volo. Sì, allora io vi saluto. Ehm vi lascio con questo aneddoto che mi è capitato stamattina perché è carino, um, ho seguito il laboratorio con i ragazzi di Aversa sul Vox Populi ed è stato veramente divertente vedere eh, come i giovani, anche i giovanissimi si siano lanciati in mezzo alle strade di Aversa cercando persone a cui eh, fare domande da intervistare e vedere il loro entusiasmo davanti eh, alle risposte, a loro non interessava che tipo di risposte avevano, ma solo il non è essere insultati o allontanati, eh, è stata veramente un'esperienza positiva. Allora vi lascio con il saluto di, eh, come dire, di questo entusiasmo e di questa speranza che a me hanno lasciato loro stamattina. Grazie, grazie mille Veronica. Marco? Eccomi, vado al, al volissimo perché non voglio che nessuno si perda la, la celebrazione a, ad Apparissida. Eh, intanto eh, devo rispondere a Sandro che eh, c'è, non, non posso fare pubblicità, però c'è la possibilità di mangiare eh, sardo a Rio de Janeiro, credo che sia uno dei pochi posti eh, almeno a, Rio de, a San Paolo di sicuro non ne ho trovato. Qua c'è, eh, siccome delle persone che, che stanno nella nostra redazione hanno assaggiato qualcosa di tipico, mi hanno costretto ad andare al, al ristorante sardo, dove siamo stati accolti ovviamente, dicendo che io sono sardo e allora ci hanno un po' trattato bene no? è stata un po' una, una festa, una cosa anche simpatica e volevo dire invece alla, alla persona che non è riuscita a venire a a Rio, che oggi tra le varie storie che potevo eh, raccontare, che possiamo raccontare proprio al volo al volo, eh, c'è Irmà Marcella Eugenia, una, una, una suora che non so di che congregazione sia, che aveva fatto la, la sua iscrizione alla giornata eh, assieme a altri 150 persone di, di Fortaleza e eh, hanno pagato tutto quanto con un'agenzia di viaggi e poi poco prima di partire hanno scoperto che l'agenzia la, che sono rivolti, insomma, erano dei… come si può dire insomma eh, in, delle persone non molto corrette si sono presi i soldi e sono scappate quindi oh. questi sono rimasti a Fortaleza poi anche qua Providenza eh, qualcuno che ha davvero ha aiutato questo gruppo di persone e sono riusciti a partire non so se tutti ma quasi tutti adesso sono uh, sono arrivati a Rio all'ultimo momento come eh, mh, cosa divertente c'è un trafiletto nel, nel giornale Ogia intitolato Peccatori e qui dice la fila per la confessione evidentemente qua in Brasile non c'è il detto si dice il peccato e non il peccatore perché eh, ci sono proprio nomi, cognomi e anni, mancano soltanto i peccati e poi il resto è fatto e, e quindi c'è questo ragazzo eh, italiano che dice che stava preparando con un foglio con la lista dei peccati non mi ricordo quale santo eh, italiano credo, sempre eh, di fronte a un giovane con la lista dei peccati al fine confessione gli ha detto va bene guarda, guarda il tuo foglio, adesso il foglio era bianco non so se sia successo anche con questo ragazzo. E poi una persona di 63 anni, invece, un pochettino più anziana, che ha approfittato dei confessionali sotto casa sua, dice: Mi sento giovane e andata a confessarsi. Altra nota di colore è questo, questo simpatico signore di una settantina d'anni che si è vestito da, da Papa, sembrava davvero il Papa da lontano e, e ovviamente ha tratto televisioni, pellegrini, tutti volevano fare una foto con lui, lui dice che è un sosia, ma in realtà la sua storia è un po' più complicata, lui dice che sta cercando di raccogliere soldi per comprare un, un camioncino e per ricostruire casa sua, quindi ha bisogno di, di aiuto, questa è la, è la, è la sua storia e, e poi dice vorrei soltanto conoscere il Papa e essere abbracciato da, da lui. Per concludere, eh, a proposito di nuova evangelizzazione, ci sono due titoli forti. Oggi noi abbiamo pubblicato nel sito la testimonianza eh, intervista di, mh, del fondatore della comunità eh, Palavra Viva, eh, mm -hmm. che eh, oltre a fare una testimonianza come gli altri ha spiegato un po' nel dettaglio che cos'è una nuova comunità, quindi comunità di vita, comunità di alleanza, come è organizzata, che per noi che magari no, non conosciamo questo mondo... E, e oggi Globo titola in un articolo Nuova evangelizzazione La nuova evangelizzazione svuota le parrocchie Praticamente dice che i, i cattolici, soprattutto i giovani Preferiscono andare nelle, nelle nuove comunità Piuttosto che nelle parrocchie tradizionali Questo, devo dire la verità, mi sembra che sia abbastanza vero Qua in, qua in Brasile E, e infine, ecco, non se, se me lo trovo in mezzo a tutta questa carta <ride> Eh, per concludere niente, qua c'è la storia di, di, di tre ragazzi che, che, che raccontano un pochettino che cos'è lasciare tutto per andare a vivere in queste comunità, che vengono definite dal giornale più, eh, come si dice, più severe delle, di quelle dei, dei grandi e vecchi ordini religiosi. Sono più severe, ma i giovani qua dicono che hanno bisogno di questo eh, radicalismo. Allora la canzoncina che cantavano ieri preparando i kit del, del pellegrino è, faccio una traduzione così al volo in italiano, dice lasciamo la facoltà, lasciamo gli amici, lasciamo il, il, il fidanzato, la fidanzata, non, desciamo, non lasciamo però Gesù da parte, eh, vieni a essere felice veramente. Giovani che ci sfidano con la loro radicalità e potremmo dire che questa non è una realtà solo brasiliana, chiunque lavora in modo diretto o indiretto con i giovani può rendersi conto che i giovani spesso e volentieri preferiscono i movimenti, le associazioni nuove forme di eh, vita comunitaria eh, forse proprio perché si sperimenta una solidarietà una fraternità maggiore e questo resta poi una sfida per tutti noi che nella pastorale eh, giovanile ci lavoriamo concretamente e che mh, forse probabilmente eh, interpella realtà parrocchiali proprio perché siano capaci di flessibilità e eh, capaci di reinventarsi. In ultimo, eh, ricordiamo a tutti che proprio per aiutarci a vivere eh, quelli che saranno gli eventi fonda fondamentali, importanti, attesi da tutti, quindi quei collegamenti con Rio, quelle celebrazioni che il Papa eh, vivrà con i giovani per la Via Crucis, per la Veglia, per la Messa. Ricordiamo però che eh, non basta stare attaccati alla televisione per vedere, per sentire e restare comodamente a casa. Eh, ci sono eh, tantissime diocesi in Italia, noi in questi giorni sulla eh, pagina di Popup, eh, su Facebook soprattutto, stiamo dando eh, anche volto alle tantissime realtà locali, regionali o diocesane che stanno programmando per questo prossimo eh, weekend eh, collegamenti o possibilità proprio di gemellarsi con Rio. Allora mh, a tutti voi carissimi amici che ci seguite, chiediamo anche un po' lo sforzo di visitare oltre noi anche le pagine ufficiali delle vostre diocesi, delle realtà regionali e eh, probabilmente sabato sera, domenica mattina di unirvi lì dove viene celebrato il tutto per essere insieme al a Papa Francesco, a tutti i giovani del mondo, essere insieme per costruire la Chiesa. Credo e penso di non esagerare eh, Papa Francesco sarebbe più contento di saperci uniti fisicamente a celebrare insieme ai nostri fratelli, insieme ai nostri vescovi più che senti, saperci soli davanti a uno schermo a battere a lui le mani. Quindi forza e coraggio ritorniamo a quello spirito evangelico che i nostri giovani chiedono, cercano testimoniano e, e per noi, per tutti noi, l'appuntamento è domani, eh, alla stessa ora, alle ore 15, Italia chiamerà nuovamente il Brasile e Marco sarà lì eh, ad accoglierci a braccia aperte. Allora un grazie a tutti e a domani.